Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmeone98 e benvenuti in questo nuovo video Ormai non manca molto l'uscita di Infinity War, film che mostrerà lo scontro tra gli Avengers e Thanos Il titano spaziale, probabilmente l'essere più potente dell'intero universo Marvel Comunque questi giorni mi sono chiesto, ma anche nell'universo un di DC ci sarà un personaggio con una forza pari Se non addirittura superiore a quella di Thanos? Ed eccoci arrivati a Darkseid, personaggio di cui vi svelerò 12 cose che probabilmente non sapete Iniziamo! Darkseid è il figlio secondogenito del re Yuga Khan e della regina Egra e fratello minore di Drax. Il suo vero nome è Uxas, cambiato poi in Darkseid dopo aver ucciso il fratello. Darkseid è il sovrano di Apocalypse. Si tratta di un grande infernale pianeta pieno di pozzi fiammeggianti. Tra l'altro il nome è una storpiatura dall'inglese Apocalypse, cioè Apocalisse. L'obiettivo finale di Darkseid è quello di eliminare l'intero multiverso, riplasmando la sua immagine e assoggettando tutti gli abitanti al suo volere, eliminando pure le altre divinità, ritenendole appunto un ostacolo al suo piano. Questa cosa è molto interessante perché è stata adottata anche per personaggi creati recentemente. Prendiamo ad esempio uno degli antagonisti principali della serie di Dragon Ball Super, ovvero Zamasu. Anche lui intende creare un nuovo mondo a sua immagine, eliminando tutte le forme di vita dei mondi inferiori, incluse le divinità, ritenendole incapaci di comprendere le sue azioni considerate dal caio giuste. Nel rilancio editoriale dei New 52, le origini di Darkseid vengono rivedute. Cinque anni nel passato rispetto alla nuova continuity di Sea Comics, il Tiranno invaso la Terra con il suo esercito di parademoni. La sua apparizione porta di fatto alla formazione della Justice League, composta da Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e Cyborg. Villan si ritira dalla battaglia, infastidito dalla debolezza degli avversari e promettendo un suo ritorno. Nella decima ed ultima stagione della serie televisiva Smallville si scopre che Darkseid incarnando il male nella sua forma più pura era già apparso sulla terra nei momenti più oscuri, apparendo anche come nemico nelle varie religioni, con vari nomi tra cui Ade, Kali e Lucifero. Il potere più terrificante di Darkseid sono i raggi che puoi mettere dai suoi occhi, conosciuti come Effetto Omega. Si fissano sul bersaglio e lo intracciano ovunque si trovi, non importa quale protezione venga interposta, alla fine raggiungeranno il bersaglio provocando vari effetti. Possono disintegrarlo, teletrasportarlo attraverso lo spazio-tempo, e sono in grado perfino di resuscitare esseri disintegrati. Pensate che una volta spedi Batman nella preistoria. Darkseid inoltre può lanciare i suoi raggi attraverso gli occhi di altre persone. Con queste caratteristiche, i poteri di Darkseid sono paragonabili a quelli delle gemme dell'infinito brandite da Thanos. Nonostante sia virtualmente incalcolabile, la forza di Darkseid risulta pari o inferiore a quella di Doomsday nella sua forma reale, mentre nella sua forma Avatar è paragonabile a quella di Superman. Nell'universo Amalgam Comics, Darkseid viene appunto fuso con il tiranno spaziale Thanos, dando vita a Thanoside. Nella sua vera forma, Darkseid è in grado di tenere i pianeti in mano come se fossero granelli, e i suoi poteri lo rendono quasi un dio. Nella miniserie Mister Miracle, scritta da Grant Morrison, viene rivelato che Darkseid ha finalmente scoperto l'equazione antivita, che ha usato per distruggere il cosiddetto quarto mondo. Tale apocalisse ha costretto i nuovi dei a volare sulla Terra, camuffandosi e trovandosi un rifugio segreto. Lo stesso ed assume le sembianze umane del leader di una gang criminale, facendosi chiamare. Oddio, Boss Darkseid, l'ho capita! Come tutti i suoi simili, Darkseid per vivere non ha bisogno di cibo, acqua, aria e non invecchia. Inoltre, non risente la fatica, avvertendola solo quando combatte contro avversari particolarmente forti. Come quando sfido da solo l'intero corpo delle lanterne rosse E credetemi ce ne vuole per sfidare le lanterne rosse Bene gente qui finisce il video Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace E iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Se avete in mente di consigliarmi qualche personaggio su cui fare un video Vi invito a scriverlo sotto nei commenti Inoltre date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione Mio dio sempre col dito sembro troppo ripetitivo E noi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti